Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 Siamo tornati su New Super Luigi U Nella scorsa parte abbiamo a... finito il secondo mondo, se non sbaglio Sì, e ora inizieremo il terzo che sarà più E ora più faremo, orribile. più che altro di finiremo, faremo il terzo Faremo, finiremo, inizieremo Faremo sì, il punto sì. del terzo Bene, andiamo quindi giù, verso le acque frizzanti Che sarà probabilmente il più orribile di tutti perché è acquatico Non importa e poi ci dobbiamo pure sbrigare in acqua e siamo più, pure più lenti. E se abbiamo un pinguino siamo fortunati, solo che il pinguino esce tipo al mondo in 7. Non c'è il pinguino appunto. qua, appunto. Andiamo subito al primo livello senza perdere tempo perché il nostro gameplay sarà lungo. Invece il video sarà un po' corto. Oh, cos'è quello? Non fai vedere. Vieni. Oh, ok. Strano che prendano un oggetto così e lo usino solamente in questa cosa. Questo Intanto è, è probabilmente tutto basato su queste capanne questo livello. Non penso, penso del tutto basato. Ok, credo che questo... questo quel bloc, vedi quel blocco, vedi. Questo mondo bello. io non l'ho mai giocato. Quindi Il è tutto tubo. nuovo per me. No. No, che lentezza. No, che lentezza. Disse Luigi. <ride> pa, pa, pa, pa, pa, disse Todd. Oh no, Luigi nascosto. Che non è nemmeno nascosto, però ci dà una moneta stella quindi abbiamo fatto il bene. Oh, uh, abbiamo trovato un Luigi segreto, guardate ragazzi, siamo bravi a trovare le cose. Era per la moneta stella, quindi era obbligatorio. Ok, quel blocco a me non serve, quindi puoi prendertelo. Apparentemente no, però. Quanto Vado sono avanti. scomodi i personaggi in questo gioco, è vero? Uh, vita. Am I right? No, you're, a, you're a stupid. Perché mi no! hai ucciso? Non ti ho ucciso? Sì, mi hai ucciso. Uh, cosa? Vai indietro. No. Dove dov Aspetti. No. Cosa? No. La mia elica ho perso. Oh! Uh, perché non arriva? <ride> Grazie. Dai, abbiamo 30 secondi per trovare qualcosa. E dove è, dove diavolo è? Dove può essere? Come che sta là sotto dobbiamo entrare? Non credo proprio Qualche cosa segreta Qualche parete segreta Torna indietro Magari è prima del tubo Senti Sono vai a, Vai alla bandiera Quel tubo lì forse Vai no. alla bandiera Quello è giusto Sto uscita. andando, sto andando Intanto non ce la facciamo affatto ah, sì, staremo a vedere Senti Corri, corri, corri, vai Sì, staremo a vedere Senti, Yit. siamo morti. Taglio e mm. troviamo la, la stella. Ecco. Perfetto, ecco. abbiamo appena preso la moneta stella. Bisogna un attimo, come, come hai fatto? Ho fatto... Perla? Non lo so, ho fatto un ground pound e è apparsa così. Bene, andiamo alla fine del livello adesso Wow. Wow. No. Perfetto. Easy, easy. Alla fine era facile. Ci è venuta in mente sta idea di ground poundare tutti i blocchi. No, io, io pensavo fosse una cosa tipo sopra i nuvole Non penso Io stavo pensando già ad andare là sotto Pensavo che c'era un'uscita sotto Sì, poi io ci ho provato Però non, non sapevo niente. come arrivarci E invece no, era semplicemente là che bisogna bisognava andare Ok, prossimo livello Fondale dei ricciospini Oh oh Oh oh, spaghetti oh. Vai vai vai, forse c'è Sono un pro Sono un pro non potete dirci nulla <ride> meno male che ci sono io eh Marco nel, salvo nel la secondo livello abbiamo fatto la stessa situazione. cosa ma al contrario salvo la situazione basta inghiacciare tutti devo inghiacciarli tutti sennò non come per faccio forza. a ucciderli? ah controlliamo bene che qua sicuramente ci sarà qualche cosa <ride> comunque questi li dobbiamo ghiacciare per forza per uh, distruggerli. Sì, si per suicidarti no per addormentarli anche per ucciderne altri Perfetto Oh no, oh no, oh no Ok Ok, non ho ok Allora, se... se... Questa è la seconda quindi non, non ce ne frega niente Sì, era, era abbastanza facile eh, no. Attenzione, non lo perdere Guarda, lo sapevo io Chi se ne frega, guarda, abbiamo preso tutto Perché adesso ora, basta tutti, non questi pesci sono infami Non è vero, questi sono quelli più innocui Ti evitano Beh, ora dobbiamo solo arrivare alla fine del livello di regola, giusto? Perché sì. la poi l'uscita segreta è nella casa 2 <ride> Perfetto e ora speedrunniamo la fine Senza marco Ok dai ti aspetto <ride> Tanto ci abbiamo il tempo Meo Vieni Corri Ok mo non sì, ti aspetto vabbè. più però potevi, potevi sbollarmi già la bandiera Tanto chi se ne frega della vita Bandiera. Hai ban quella bandiera? Ma avrei fatto a sbollartelo? Sì, eh, Eri fermavi davanti indietro. alla bandiera. Non ci sarei e potuto arrivare alla vita poi, non avevo abbastanza momento. Ne ne non ci sei arrivato neanche ora. E lo so perché ho sbagliato. Vai, vai alla casa della vita. sbagliato un salto. Ok. Non stiamo andando male, eh. Abbiamo già tagliato siamo a 10 minuti di registrazione, quindi possiamo farcela, anche sto mondo, secondo me. Oddio quanto è orribile Uh come l'ho missato Ho Preso una vita Ho Preso un Bowser e una vita Cioè è come se tutto vita. il mondo fosse un livello di ghiaccio Ho Preso una vita Presa Vabbè Baschella è l'hai presa una vita almeno Presa un'altra Le ho prese tutte io le vite buone qua Non è vero eh, Tu ne hai presa tipo una io ho preso il resto Qui il resto tutti li abbiamo annullati, tutto il resto. Eh, vabbè. Buona, buona. Vol vorrei proprio vedere se si può fare un, tipo, una run perfetta. In cui prendi solo vite, nessun Bowser prende prendi tutte le vite. E forse anche tutte le monete. Certo che si può fare, ma bisogna essere... Bravi. Precisissimo. Inoltre da soli è impossibile. Perché vanno da due lati, quindi... Vediamo. Spiedoli. Torre degli spiedoni. <ride> Oh, sono questi. Ok, corri. Oh che mio dio. Se... Okay, ah già vanno pure più veloci i cosi. Ecco. Perché è oh, già finire il livello. Oh mio dio. Io okay. sono morto perché lo dobbiamo, lo dobbiamo lo dobbiamo è stato un ricominciare. di un ricominciare. di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' All'inizio Perché all'inizio, l'inizio Cioè è infamissimo Come lo fai a fare Aspetta Ora E dai Aspettami Che qua senza un altro giocatore Sei praticamente fregato Ok Uccidiamo questo Qui c'è nulla Ok Marco è morto Il mio cappello si glitcha sopra Vai Perfetto Wow C'era proprio tutto Aspetta però Qua c'era qualcosa Non mi sbollare Qualcosa ci deve essere per forza Da queste parti Senti, non ecco, ecco vedi L'abbiamo persa lo stesso Quindi ho fatto bene a, re, a restartare E Non puoi dire un bel niente L'hai fatto per, non per uh, una buona causa Sì eh, l'ho fatto per una buona causa Però Sape... Sapevo fatto... che avremmo eh... mancato qualcosa Avevamo passato troppo tempo di livello Senza guardare nulla Era obbligatorio che qualcosa mancasse Mi sbolli oh Senti chi se ne frega di qualcosa Abbiamo passato troppo tempo ah. Perché ti sei imbollato? Perché stavano un altro po' sopra sarei morto Eh sì, il fungo serve per forza È un must sì, È un must Air Ho detto chef. non lo prendi perché sennò, sennò poi morivi Cioè sennò morivamo perché abbiamo sprecato troppo aia Ok Ok Perché li uccidi? Vai avanti e basta Ok, non toccare la piattaforma. Perfetto. Perfetto anche il fatto che sei morto. Tutto secondo i piani. <ride> Vai, prendi il fungo. Ok, ho perso. Ce n'è un altro. Bene. Ora stai attento. Ah. Come si fa qua? Ok, lì è safe. Vieni, veloce. Ok, vado io lì. Va bene. Ok Perché è così in alto la cosa? Ok Aspetta Aspetta me No Potevi saltare Sono saltato su di te Comunque Ho saltato in... Ok uh, Posso procedere Dire che non c'è nulla no. Qui. no no no Perché Ma si è fatto lo stesso errore la, la prima volta Beh lì non si può andare se non abbiamo il fungo Quindi ci serve il fungo No Ah Come cool, Perché no. ti sei suicidato? Non mi sono suicidato Non l'ho fatto apposta Aspetta, non perdere il fungo che la. Questa è la te. Ok, eccoci. Ora. Eh, non lo so, uno va. Devo prendere va. il fungo, fungo normale, per forza. Perché sta andando verso sinistra. E ecco, imbollati, vieni da me. E tu ti muovi, per... vieni. Ok, adesso. Va bene, Devi... ora. Vai fai il ground pound veloce ok E ora finiamo il livello Bene 111: <ride> perfetto Rido perché sono entrato 20 ore dopo di eh, lo stesso sono entrato prima Ok guarda qua com'è facile adesso Invece un trucco che così. mi ha insegnato mio nonno Certo Spawn killare Perfetto E poi... Cioè, guarda, hai visto quanto è andato avanti? Chi? Todd Ma quello è proprio una meccanica del coso Lo so, ma è orribile Volevo, volevo arrivare all'altra parete, peccato Probabilmente con la ghianda si potrebbe anche fare Cosa? <ride> arrivare fino all'altra parete senza toccare il panorama E eh, ovviamente con la ghianda si può fare un casino Intendo senza cosa. planare Ah, no Sì, si sì, può Con lo spingiamo più alto, sì Bene, ora la casa buh, il livello che ci darà più fastidio. E eh, poi l'ultima trasformazione del, del coso. Oh no, più nebbia. Uh. Help me. Ha detto Luigi. No, ha detto help me. Sì, ha detto help me Luigi. Non ho sentito Luigi. Va bene, andiamo alla... Stiva infestata, ok? Ma per trovare l'uscita segreta sarà un bel casino Ok uh, andiamo un attimo a vedere un attimo qua se c'è cioè niente dietro Vieni Non c'è niente Ok I don't care Aspetta uh, Qui Si può entrare E' qui Secondo me l'unico che si può entrare è quello là No probabilmente tutti e tre Ok Andiamo Oh no I pesci che ti inseguono Perché? Sott'acqua ti inseguono Ma Il problema è se cali sott'acqua Perché si muovono così veloci Le piattaforme? Perfetto No Perfetto Uh Ok Ok Col fiore di fuoco Sott'acqua è un posto più sicuro in realtà Ok, vedi che... Oh no, torniamo indietro, torniamo indietro Perché? È la terza Non ci riesco Torniamo indietro Ok, uh... dove può essere? Cioè la, la prima stava poco fa no, Non me no. lo ricordo, ah, è... eccola Ok, perfetto, speedrun, speedrun <ride> dove, <ride> dove può essere l'uscita segreta? Non so, tutte e tre le, le monete stella stanno... stanno sì, non abbiamo del... tempo, devo correre Stanno tutte insieme in questa stanza Perché non riesco a saltare? Oddio, ok e niente corri adesso Oddio no. che cos'è sta roba Perché? Perché speedrun Avevamo 25 secondi Non lo so ma io, io ero, ero, a rischio, ero a rischio di vita non Quindi. Sì ero circondato dai bu E stavo per attraversare Bene ora trovare l'uscita segreta sarà un bel problema Non ho la minima idea di dove può essere Aia Ma di che? <ride> um, proviamo a entrare in un altro tubo stavolta Vediamo se si può Oh oh Oh oh Perché no? non mi fa saltare sulle cose? Ok entriamo quello centrale Vediamo Si può entrare? Boh. Si può entrare in eh, tutti e tre Solo che ti portano tutti al stesso posto Boh uh, Contrano tipo qui? No Io vado tutto il tempo sott'acqua qui okay. se ne frega dei pesci? <coughs> sì, semplicemente. Da... Guarda, stanno in inseguendo a me. Però quando passerai inseguiranno a te. No. Non mi fa aggrappare al palo, che problemi ha? Ok. Guarda, uh... ah, non, mi... non mi fa aggrappare. è sì, morto. Vabbè, uh, vediamo. Vai. Ah, yeah. Help Luigi. Ok, adesso aspetta. Non entrare, ovviamente. Ecco. Perfetto. <ride> Sopravvivi. Sembra il film con la dei piragni. Lascia Mai stare, visto. non Lascia stare. Sei vivo o sì. sei? Ok. Ci saranno blocchi segreti, non mi importa. Fail. <ride> Intanto ho avuto il tuo stesso. Ma hai failato il tuo intento. Cioè quello di fare tutto in uno spin jump lontanissimo. Perfetto, non è stato così male come mi sarei aspettato. Quindi adesso possiamo procedere al prossimo livello. Cioè, non quello segreto. Allora, vediamo come è strutturato sto livello perché non io ho la più pallida idea. Cioè, eh, sarà come quello di prima, ma più corto. Nemmeno io ho la più pallida idea. Quindi. Sicuramente non può essere un autoscroller così lento come quello lì. Perché 100 secondi non bastano, altrimenti. Secondo me non può neanche essere un autoscroller. Se è un autoscroller, un auto sarà velocissimo. Giungla fagiolosa. Okay, è totalmente diverso il, il tema di livello. Allora. È un autoscroller, però. Sì è un autoscroller. Oddio! Oh no! Yoshi! Yoshi, Yoshi. Yoshi. c'è un Lakitu che tira, tira piante e Me lo mangio. Sì, Lakitu. Già mi, mi ciulo è... la sua. Mi frego la sua nuvola. Oh oh, preso. Ok, quindi era necessario. No, non era necessario. Uh, ah bisogna andare di qua ok Sì È un autoscroller È normale Non ci tu, sto capendo Che dove lui. ti porta è troppo, è troppo complesso È un autoscroller in orizzontale Perché? Tu perché? <ride> ti, volevo, ti volevo portare a destinazione Senza pericoli Senza nulla di cui preoccuparsi Che quel tubo mi sa tanto di posso entrarci Ecco E ora non posso più entrarci Beh almeno non sono morto Perché Taglio Ragazzi siamo tornati al punto di prima c'è un tubo Entraci presto Io ho perso il mio Yoshi già E abbiamo perso tutti e due lo Yoshi Come potevo farlo Oh senza... uh, grazie Per vedere lo Yoshi <ride> E questa Dovevamo prendere prima quella E poi so. il tubo non me ne sono appena accorto. E vabbè, torniamo al punto di prima. E... Beh, a cosa serve mostrarlo? Lo, so, lo sanno già dove è. La moneta... dobbiamo mostrarlo. Dobbiamo anche vedere se non entriamo nel tubo che succede. Perché non, non mi pare sia l'unica uscita possibile. Cioè, scusa, è un tubo, un tubo segreto per l'uscita così, normale. Sì. È l'unica uscita, la mappa è uguale, quindi ogni livello ha la stessa uscita. Le, le, le Beh intanto dobbiamo rifare il livello gioco. Dobbiamo rifare il livello Ci eh, vediamo alla moneta stella sì. Ok eccoci Cos'è il punto Dobbiamo aspettare che la foglia spawni Però non ho aspettato abbastanza Quindi possiamo andare e basta Vedi che si può andare anche là Non è la forza quello nascosto no, Non ho mai detto niente su, su di questo No oh, no abbiamo perso 4 vite oh, oh well cioè praticamente il tubo era soltanto per le vite No vabbè Ne avevo molto più bisogno io Di cosa? Di vite E eh, vabbè Oh well Sto caricando più vabbè. Ok prossimo livello Che è quello del bivio Di regola Si sì. Questa è la parte del livello che, del mondo che ti fa, ti fa pensare Oh, questo mondo è lungo Invece no, non lo è Perché ci sono soltanto due livelli Ok, Stella Stella Stella okay. Oh, non riesco a prenderli Cosa sto facendo? Ok, ce n'è uno solo, è rimasto Basta spanchilarlo da sotto e ho fatto Sì. Bene, almeno l'abbiamo recuperato quello di prima Che è stato sprecato Ma di prenderlo Yoshi Perché è buono anche sott'acqua eh, I vedi. livelli non sono gli stessi Cosa sulle fontane Sì, ma probabilmente c'è pure il Dragon in questo In questo mondo I nemici sono gli stessi non credo che mosfricano il Dragon Will Ok, vieni uh, un attimo livello. Non credo che ci sia un fondo in questo baratro Non credo che ci sia un baratro in questo fondo Andiamo Ok, qua si è abbastanza utile Uff, ok No Ok, come lo prendiamo quello? Non ne ho idea come... Non lo so No, non c'è lì fiore Se ho uh. un buon tempino lo prendo usando lo Yoshi Ok ecco. Luigi Non l'ho visto Ok dov'è l'altra? I don't know I'm not sure about that Ah non dovevo farlo Sì probabilmente ci sarà qualcosa qua No eh Ok Oops Dead Rip rip A me pure Non riesco a salire ok era la seconda per fortuna Si sì. Quindi ora allora, dobbiamo soltanto correre Eccolo okay. No Ok l'ho preso Si sì, ma hai ucciso Yoshi Non fa niente Si recupera un altro droga Cioè mai più Il mao Aspetta. Ok scusate il taglio Ok ora è l'altro livello del video Stavolta senza il tuo amatissimo baby Yoshi. Perché? Perché voglio l'elica. Okay. Che non usiamo mai. Che usiamo invece. L'abbiamo usata solo una volta e hai, hai detto pure che era sprecata. Lì era sprecata, infatti. E, e comunque al... no, l'abbiamo usata un'altra volta pure. Cioè? cioè più avanti. Più indietro volevo dire. Cioè. Sì, punto. sono 5 secondi di livello che ti costa potevano non usarli No, io. e magari po potevo pure morire che io ho due vite no. o tre no no, no, no, no, no, no, no, no, no. una ecco, piattaforma tra... è geyser quindi non geiser. è sott'acqua no non intendevo questo no per dire aspetta no che sono me. Luigi nascosto me dai non l'ho fatto apposta Sì, non l'hai fatto apposta Oh Prima no. ti freghi il fungo poi ti freghi il, il coso e ora devo fare una continua quindi devi. Uh ho preso una moneta a stella se cerchi... Si sì, ma cerca di prendere le monete il più possibile, oppure cerca Eccole. il. Ecco le tue monete qui. Oppure cerca il one segreto di questo livello. Sali sulle palme. Uf, ok. Um. Non uh, c'è niente. Monete. Morto. Oh well Bene, insomma due continuazioni Una mm. <ride> Ecco perché li prendo sempre io eh, le, le, Alle volte, dagli pure a me Alle volte Questa è stata colpa tua eh? Stavo volevo farlo Lo schianto a terra sul blocco Aiuto, ok Oh, oh. ok dai veloce, che abbiamo già sprecato troppo tempo. No, siamo a posto. Siamo a metà del tempo, abbiamo due monete stelle. Vedi, quella allora, sta lì, faccio il boost, andiamo. No. <ride> Grazie. Bene, quindi adesso mancano due livelli se non sbaglio. Sì. Due livelli se non sbaglio. Dov'è la risposta? Non dire, non dire, c'è dire, sì, devi dire, devi dire, devi... Che vediamo di che si tratta, questo probabilmente sarà acquatico, ecco infatti... Sì, vedi, Dragangui oh. le dragranguille... Oh no, è vero, qui ce ne sono due. Che ne sai? Hai detto che non ci hai giocato a sto gioco. Mi, mi ricordavo qualcosa Let's play che ho visto forse uno. Aspetta che qua c'è qualcosa per forza. E torni indietro. Non c'è niente, Hai visto quanto ho scivolata? Ci vuole sempre un casino. No, però ho concluso quel momento che ho fatto. Boh, un sacco. Ecco qui. Uh, mi sa che una è viola è la è la Il livello più odiabile di questo gioco. Di questo mondo, almeno. Perché sti qua, ti circondano, E poi devi aspettare 20 ore. Oppure devi spararli e se ne vanno. E sono infami, ti fanno perdere tempo. In questa modalità, perdere tempo non è un'opzione viabile. Ah no, sono entrambe rosse, io me ne ricordavo una... Ok, abbiamo già preso due monete stella nell'arco di 10 secondi. È? Che è sta cosa qua? Non c'è più blu. Cosa? Ah, ah okay, ok, tipo un p-switch. Okay. Però meglio, vai, prendila tu quella. Tipo sta arrivando a te, quindi. Oddio! Ah, cosa? Da dove è arrivato quello? Quel blocco, quel blocco. Vai giù, vai giù, vai giù, vai Sto giù. Sto andando! Non lì, non lì giù! L'hai visto quel blocco? Eh sì, quindi... Quindi scendiamo, magari è importante Che starà dentro? Una vita Uh, come l'ho evitato Oh, wow Qua lo prendo io per forza Perché prima hai visto che l'hai perso tu E c'era un puzzle da fare Cosa? Ah, L'hanno ucciso loro per noi, perfetto Quindi possiamo andare direttamente qua Non <ride> sono stati stupidi Se, se non l'avessero ucciso avremmo dovuto fare il diritto. giusto. No, più che altro moneta, moneta stella segreta. Yay! E anche uscita. A quanto pare. No, lol. C'era un tubo più avanti. Uh, oddio 11 secondi! Ah, lol. Wow, lol. Non me ne ero accorto che abbiamo perso così tanto tempo. Grazie al dragon Will Dragon, Will Drang. Ok, spero sia una ghianda P. Probabilmente hai... Ah, no, le ghiande The ce cioè, le danno soltanto... Lo tanto... so, lo so, stavo scherzando Un attimo, il Ruboniglio l'abbiamo preso nello scorso episodio No nope. In questo mondo no, in quello scorso sì Li abbiamo presi tutti fino a questo mondo Cioè no, questo mondo uh, Abbiamo bisogno Bo di qua, non direi Non mi ricordo niente Ok, uh, dove cacchio è il Ruboniglio? Perché non è ancora apparso? Cioè, il Ruboniglio uh, è apparso nell'ultimo... Castello tutto. Nell'ultimo mondo... Castello sparato tutto. <ride> Eh, oddio! Di... Ah okay. è vero che ci sei. Ritorno, Via, oddio, oddio! Io stavo andando indietro per controllare come al solito, va bene. Al diavolo quel fungo, non ne ho bisogno. La mia vita è più importante. Ah, volevo fare una combo. Oh well, aspetta, non dire sì, di Non devo entrare. aspettare un... palottolo grasso. Secondo me ci dobbiamo portare quello grasso. Torniamo indietro. Sarebbe più ottimo startare, restartare a sto punto probabilmente What? wow è stato inutile andiamoci um, stavo dicendo hanno già annunciato coso e che cosa stanno a fare quei blocchi là allora non lo so hanno già annunciato pingmin 3 deluxe probabilmente ci faremo una let's play solo che ovviamente ma ecco, il P-Switch non... il P-Switch forse dobbiamo tornare indietro là lo sa si come prova a prendere intanto prendi la moneta stella e anche un po' di moneta ok è la seconda quindi chi se ne frega Luigi segreto Oh oh ok si sono uccisi uh, Stavo dicendo eh, praticamente probabilmente ci faremo una display Io ci ho già giocato a quello della Wii U Solo che ora non ce l'ho più quindi me lo prendo pure quello della, Oh mio dio ok uh, sì ecco perché stavano in blocchi allora Willy Wonka Della Switch Il remake Tutto tuo Anzi Sì tutto tuo che non mi colpisce Ma lui Lui non sa niente E eh, sei un genio no, no. Pensavo fossimo già entrati um. Sì sì Io non so niente Dei tipi Lui non sa niente Quindi probabilmente Imparerà a giocare Quando ci giocheremo Lì Abbiamo un bel po' di tempo Quindi non penso che Abbiamo fallito si sì, ma dov'è il nabbit Dove cacchio è Probabilmente a fare ora Ah! Dice uh, Questo è, è quello più difficile da no, spanchillare Cioè non no, se, Secondo me è il secondo più difficile Perché è. Ludwig è il più difficile Non lo è, non lo è, non lo è Guarda qua Sì, se non mi avessi fatto lo schianto a terra Era destinato a Larry Sei destinato a morire se non mi aspetti Fatto Ha abbracciato il mio destino E mo' appare il ruboniglio Eccolo Oh wow è apparso un ruboniglio Ah siccome oh, siamo morti ed è apparso un ruboniglio Prendiamo un ruboniglio Tanto non c'è il checkpoint quindi non cambia nulla Era già apparsa abbiamo già messa Sì a sì vedere. Ma speedrun Perché non hai preso la stella Perché non abbiamo una stella Prendi il blocco Che What? Che fa il moi salta a parete, da quando? Da quando è un personaggio giocabile Te l'ho detto, ora abbiamo soltanto una possibilità Quindi pre o prendiamo qualcosa di decente o una stella Non abbiamo nulla di decente e non abbiamo una stella per la terza volta Vedi? Ok, Non c'è allora. nessuna stella Perché non hai preso niente? Perché non, non ci serve nulla di quei power up, sono tutti inutili, ci rallenta. Piuttosto. Ah, devi premere quel blocco e io prendo il pinguino appena passo, va bene? Ok. Adesso di regola questo ci potrebbe dare il boost necessario in power up. <ride> io che faccio il parkour a caso. Mi ha rallentato, Marco. Ok, l'ho preso, l'ho preso. Perfetto. Easy Vedi bro Mi che siamo morti di nuovo Il camera Non Non è bene. Perfetto Prendiamoci la nostra grande P E poi Ritorniamo al castello Ci vediamo di nuovo al post finale Ok eccoci okay. Ma è luto mm, Che Se Non è giusto <ride> Non è giusto Ma dove Come fai a dire che lo dice? Eh, wow, vedi gli spawn kill come si possono fare? pace ma scherzai sai dove va a finire? Ed è tutto easy. Beh, io non lo sapevo. E ora spawna qui quindi ora? No, come ha fatto a evitarmi? Avevo fatto tutto. magari non ci mettevi tre ore. Messo... Eh, stavo, stavo volando. Ho fatto subito così e poi ci ho messo 20 anni. Perfetto, non so cosa volerà. Spresentare quella carta. Quella cartina lì che c'ha. Però ok, non va bene. Vista. Ok, Larry. Ok, boomer. Perfetto, quindi mondo 3 completato al 100% E ora abbiamo sbloccato l'ennesima strada per il mondo 5 Non è ancora ennesima, in realtà, è soltanto la, la seconda Terza, anche il mondo, il mondo 2 portava al mondo 5 Vabbè, tanto ce ne saranno un altro paio ancora yeah. uh -huh. No, ce ne sarà solo un'altra Ok, quindi adesso salviamo Nella prossima parte andremo a... Ghiacciai canditi Non mi ricordo come Vabbè si è inutile che fai sta strada Eh sì lo so Bene quindi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao